mostrarvi il mio ultimo acquisto che è praticamente lo Smashbook, non so se qualcuno di voi già lo conosce ora ve lo mostro io ho acquistato il Pretty style che lo devo regalare ad una mia amica questa qui è la copertina appena comprato si presenta con una plastica che lo protegge davanti e dietro ora noi eh, tagliamo la plastica Ho tolto la plastica, quindi vediamo subito eh, l'interno del Pretty eh, Smash Book. Allora, la copertina è imbossata e sono praticamente raffigurati dei fiori con delle foglie. Sul bordo il colore è fucsia. Al suo interno invece il colore predominante è sulla ve eh, sul, eh, tinta verde chiaro. La prima pagina è una velina. Vediamo ora le 40 pagine. dove abbiamo eh, praticamente una tasca e qui sul bordo potete vedere il eh, pennarello che viene fornito da una parte allora no, intanto abbiamo delle frecce pen e glue quindi vedete quindi è anche facile insomma non sbagliarsi quindi dalla parte pen abbiamo appunto questo tratto eh, sottile di colore nero e dall'altra parte quindi con glue abbiamo la colla che è un po' come la nostra uh, print e serve per incollare le vostre foto e i ricordi sempre della smash ho acquistato questo uh, washi tape con uh, praticamente cuori e quadratini rosa vediamo se riesco a farvelo vedere metto questo per così forse riuscite a vedere la differenza di colore Allora, il prezzo dello smashbook, almeno io l'ho acquistato per 15€, euro, mentre washi tape, se non mi sbaglio, sui euro ma sono, come anche segnalato qui sopra, 9,14 metri, quindi eh, secondo me il prezzo è conveniente. Bene, per questo è tutto, al prossimo video, ciao!